E non si vede la pace. Ecco, diciamo questa l'ho fatta in modo naturale e logico. Che bene, però non del tutto eh, come avrei voluto effettivamente farlo. Eh, L'ho tirata diciamo più senza pensieri, solamente sentendo tutto il tiro in una, in una sequenza unica. In effetti avrei dovuto eh, anticipare mentalmente volta per volta il gesto e, e attivarmi in modo, in modo un il pochino più, più sofisticato. Io tiro con tutti gli occhi aperti, magari poi giriamo il video così giriamo la faccia la mancina a scoglio comunque avete visto i gesti che faccio sono sempre gli stessi Dalla, da quando prendo la freccia sulla parete quando incolco, sono sempre gli stessi identici gesti questo è molto importante per dare il ritmo a tutta la nostra sequenza sempre gli stessi identici gesti mai variare la posizione come fai a fare un po' metti il no? si Molti me lo chiedo, Addirittura c'è un aneddoto su questo, no? Sì, c'è un aneddoto su questo. Eravamo i campionati, forse a Rimini, il primo sì. anno che ha fatto. Sì, sempre. Sì, la, la squadra. Contro la squadra c'era anche il vince. Eh. Vincevo anche il titolo assoluto, quindi grande vince. E a un certo punto. Uno mi, Giorgio mi fa, sa fa vedere l'arco quest'anno. Scusa? Eh sì, perché dagli spalti si stanno lamentando che c'hai la corda segnata. Beh, segnata come questa, eh. Perché? Perché eh, effettivamente tiravo, come, come ho fatto io, lo, lo rifaccio velocemente. Perché a 18 metri eh, c'è poco da fare lo string è sempre lo stesso e quindi uno prende sempre lo stesso punto non sto lì a tutte le volte a mettere il pollice nella quinta cucitura tirare giù se tiro sempre lì io tiro nell'indo 20.000 frecce o oh, saprò dove cavolo mettere la mano 20.000 volte L avrò capito se no sono deficiente allora normalmente guardo dov'è metto la mano, l'espansione, vedete che non si vede niente, ma io ho modificato un po' la mia, il mio assetto muscolare, non come vorrei purtroppo, sono vecchio Bacucco, e È la faccio partita. È logico che cosa guardo? Guardo una piccola imperfezione in invisibile della corda, no? questa è la mia corda, ci sono delle imperfezioni praticamente visibili, sì. ma ah, una volta fatto 20.000 volte, 20.000 volte, 20.000 volte, una serie di no. E secondo il mio modestissimo parere, in una prova contraria, questo è un modo molto più valido che non fare lo quello di prendere immediatamente. E poi, se la corda è segnata, che vi facilita l'uso del, dello stripper, dimostratemelo. Se non vi dimostrate, dovete assolutamente stare zitti. Ed è quello che io ho detto poi a questi signori: mi hanno detto che sei facilitato perché sei l'ultimo a tirare, ti rimangono sempre 8 secondi per tirare l'ultima freccia, e quindi sicuramente hai considerato. Hanno fatto tutto una ti lasciano sempre 8 secondi per tirare tutta la sala, lo vedo, lo credo che fai 10, eh, non devi fare string, sì. no, no, no. ma di fatti ho staccato la corda, portatela a casa, te la controlli con comodo a casa. E poi si è ridimensionata comunque la corda. Un'altra aneddota interessante è che... Dopo di questo ci sono stati dei filmati, i eh, filmati del, di una gara 3D, penso a quella di Monte Livata, dove io vengo in combinazione vengo ripreso mentre tiro una saloma e vengo ripreso mentre tiro in questo modo ovviamente. Mi, su messenger mi arriva un messaggio di un inglese. Un inglese? un inglese, un inglese in inglese, non ho detto anche la cosa che conosco perfettamente l'inglese e che mi chiedeva in parole povere come facevo a effettuare lo string senza pollice, senza utilizzare il pollice ti ho visto, ti ho rivisto in questo video YouTube, mi ho messo il link e vedo che fai lo string senza utilizzare il pollice mi spieghi per favore come mai, sono veramente molto interessato la cosa mi ha stupito, come no? sei interessato perché vuoi saperlo? io ho risposto ah scusami io faccio il falegname mi piace tirare con uno mi sono portato via prima di tirare pancino mi spieghi come, come fai te senza utilizzare il pollice ho fatto tutto lo spiego come facciamo il da sempre, agito. adesso ho messo anche il fatto che giro la testa quindi vabbè, nessuno, tutti mettono il quindi non, non ho instaurato una moda e non penso di instaurare una moda. A me viene comodo così, avete visto, mi viene comodo strapolare portare in avanti la spalla che è essenziale, non incassarla nell'arco nudo, è essenziale averla ben fuori e mi viene bene così perché così allineo anche l'altra. Quindi sono già in linea, sono veramente, visto che sono tutto la vecchiaia brutta e mi viene comodo mettermi subito in questa posizione, mi dà anche un po di ritmo Così allineo anche questa, lettera la preparo già. Se qualcosa che impegni contro gli altri. Sì, in effetti quello mi hanno detto, ma infatti ho risposto così io. Guardo se qualcuno non mi buffa dietro, poi ti ho visto. Allora, la patelletta è una cosa assolutamente personale, non c'è una patelletta a metodo dell'altra. Io uso questa che è bare max, che è la migliore, massimo quando è che me ne mandi una gratis per piacere. Il produttore delle patellette. Io consiglio questa, mi trovo veramente, a parte a parte gli scherzi, io con questa che purtroppo non si trova più in giro, probabilmente per forza è un po' cara, il prezzo è un po' elevato, sì? dovrebbero esserci anche i ricambi addirittura, non mi trovo molto bene, ha una piastra abbastanza pesante che mi fa sentire la patelletta bene, ho tolto il secondo elastico, non mi serviva, mi trovo bene così, ha un, un buon distanziatore che mi serve a non farla muovere la padelletta e con un elastico solo è più che sufficiente a non farla muovere. Il, la pelle è straordinaria, la è pelle già trattata, non si bagna, non c'è bisogno di trattarla, penso che sia un cordova o comunque una goppa di, di non di cavallo, di, di vitello, è molto buona, Io ho già tirato 30 40 mila frecce con questa patelletta e ancora ci tiro, quindi dura abbastanza si sì, ha solo un, una distanziale che serve a non far muovere la padelletta, è essenziale questo, eh? essenziale che in ancoraggio non, non ti deve muovere, questo affare deve sta ferma la padelletta. E con questa mi trovo bene. Due strati, belli spessi, si, io poi avete visto come prendo sulla corda, come per... io prendo sulla corda con tutte e tre le dita a un... con una presa forte, giriamo quel pallone così vi vedete di fronte. Thank you. Bene, va bene, va bene, va bene perfetto. Io, sì, sì, va benissimo Allora, la presa della corda è anche molto importante Io mi sono trovato subito bene Sono contento di aver avuto questa fortuna A trovarmi bene nel prendere con tutte e tre le dita Come dice il mano, la teoria Quindi con un po' di pino più sul medio Esattamente come si insegna per l'arco limpio. Quindi non ruoto la patelletta, perché molto spesso si vede ruotare la patelletta per avere bene un secondo punto di ancoraggio sotto lo zigomo. Io, io nacqui con lo zigomo sfuggente, quindi non ho uno zigomo pronunciato e quindi trovo difficoltà a trovare un secondo punto di ancoraggio. Qual è il grosso dilemma dell'ancoraggio? È quello di salire, no? di spostarsi, di scivolare. Ma se noi siamo col pollice sotto al mento, ma vi dovete spiegare dove c'è il, il problema. E quindi possiamo stare in linea, trattenere la corda con tutte e tre le dita e quindi in modo molto più ripetitivo e molto più facile e preciso ecco le mia dita avete visto come avete visto il tiro, una volta messo in linea io spingo e tiro quindi push pull normale come. poi una volta arrivato all'ancoraggio sono fermo e innesco sempre una dinamica interna di pensieri e di azioni questa è la cosa forse più importante no? Una volta effettuato l'ancoraggio, che, che l'ho raggiunto in push-pull, sono arrivato all'ancoraggio, sembro fermo, ma innesco la dinamica interna del tiro, in cui miro, eh, mi, mi espando nella mente, mi immagino il frutto finale. L'ultima visione che devo avere nella mia mente è il finale perfetto. Rivediamo. Queste azioni, queste azioni che faccio possono anche includere un'anticipazione del gesto, una visualizzazione. Se, se siete abituati a farlo, è bene farlo. In questo momento mi creo entro nella mia realtà virtuale, in quella che mi sono creato, mi serve. Mi serve durante gli scontri, per esempio, per non, non battere lo scopo, Poi uno fa male, poi uno deve sempre tirare Oppure l'altro è più forte. Io l'anno scorso con esposito ho vinto con eh, 328 e ho perso uno scontro con 29, lui ha fatto 30. Quindi, ho fatto 6 a 2, ho vinto 6 a 2 con 328 28 29 e ho perso con 29. Quindi no, non è mica, mica detto. Eh. Cioè, anche facendo tutti i 30, si può fare specialmente con l'arco nudo con certi campioni. Quindi allineamento delle spalle, spinta e trazione, dinamica interna, che mi fa sì che io con questo perfettamente. È logico che poi con l'ansia della gara e lì entra in gioco tutti quella giochi, giochini mentali che mi permettono di fare questo, questo, so farlo, so fare. Fare. Posso fare. mi posso filmare, mi posso rivedere mi posso creare un'immagine un di realtà che io posso usufruire perché mi devo convincere ecco l'auto-efficacia abbiamo parlato l'auto-efficacia mi semplifica tutto perché se io mi creo questa autoefficacia, efficacia beh, poi non ho più problemi perché sono sicuro al 100% che in gara io mi farò queste cose qua è logico, puoi fare 100 entrano in gioco altre variabili Posso anche non fare 10, però in ogni caso non anticipo il gesto, non so. il tiro viene bene, l'arco non è perfetto, neanche io. Quindi può capitare delle cose che le cose non vadano tutte nel loro senso. ma la ritenza l'apertura, il la riser da 25 si sì, sì, sì, sì, sì. non è che prende il riser più alto no no lasciate stare i riser vanno bene quelli normali non dovete fare niente di cose strane i riser vanno bene quindi sono consolidate ormai le, le regole teoriche che sapete quindi 66 pollici fino a 27 di allungo eh, da 27 a 28 da 27 a 29 68 pollici e altri 29 pollici 70, punto non andiamo a cercarci rogne che non ci servono a niente io stesso utilizzo un 66 pollici perché allungo 26 e mezzo allungando 26 e mezzo è quello che voglio lavorare e mi trovo pure bene, gli angoli sono giusti non ci sono problemi, non ci sono problemi di torsioni ricordate che più abbiamo l'arco lungo e più i frettenti possono avere torsioni per se non rigidi nell'arco lungo i frettenti devono essere rigidissimi che dice, deve esserci carbonio, non, non possono esserci flettenti che ruotano, che hanno torsione. Allora noi, già non abbiamo massa in avanti, quindi flettenti che devono essere rigidi. Sì, ne tiro ancora una senza, senza dragone, perché molti mi dicono i pesi, non i pesi, eh, anche lì una cosa assolutamente soggettiva, il fatto del peso. Io consiglio sempre né a metterne troppi né troppi pochi, perché in effetti poi alla fine non è tanto l'arco che scaccia, perché quando l'arco scaccia, sai la freccia dov'è? È e già quasi è arrivata al bersaglio, quindi non è un grosso problema il fatto che l'arco scalci, scaccia. il fatto che noi dobbiamo non provocare torsioni all'arco, no? Quando noi lasciamo andare la freccia, no? cosa succede all'arco? L'arco spinge verso. mentre mentre la corda spinge la freccia l'arco va verso la nostra mano è logico, no? Lo vedete? quindi va verso la vostra mano quindi proprio mentre la corda spinge la freccia noi abbiamo una, una pressione sulla mano è logico che se noi abbiamo una, una, una presa che dà delle torsioni in quel momento lì renderà caotico sicuramente la freccia non sappiamo dove la freccia può andare dappertutto quindi noi dobbiamo avere sempre la stessa posizione della mano sì ma anche la stessa pressione e non provocare torsione io per tantissimi anni ho tirato senza dragona ma basta come insegnate i neofiti avete tutti fatto corsi ai neofiti no? l'arco si impugna non è che il neofito si mette dalla dragona è vero di no deve imparare ad autodisciplinarsi no? a tenere l'arco come un grappolo d'uva senza stringerlo e basta tanto, con le dita rilassate se ho la dragona imparo a tenere la mano in questo modo qua con le dita rigide non va bene io vedo anche tanta gente che tira così il mignolo la, quando abbiamo un mignolo rigido questo dà tensione fino qua il mignolo è terribile la tensione del mignolo mi arriva fino alla spalla le mani devono stare rilassate la cosa che va insegnata il primo giorno questo è importante questo rilassamento qua questo il polso si è disteso all'istante rivediamolo guardate solo il polso senza vergogna non c'è bisogno non c'è bisogno di lasciare andare l'altro, nessun bisogno. Questo è stato purtroppo in generale. Ok, l'importante è che noi otteniamo questo risultato Si arriva con la fatica, nessuno nient'altro allora so che non ha, no, perché non abbiamo un'altra scuola non posso farlo tirare in seguito non abbiamo fatto niente bom ora se non ci sono domande Qua entriamo in quella logica di cui abbiamo, la risposta è vogliamo mantenere le tradizioni legate alla tipologia di arco, questa è stata la risposta che mi è stata data, vogliamo mantenere le tradizioni legate al tipo di arco perché vogliamo differenziare le tipologie di arco non solo come strumento ma anche come filo di libro. Se no, gli archi, all'opinione pubblica, sembrano tutti uguali e non ce lo possiamo permettere. Ecco perché il compound deve avere le rotelle e non può non averle, l'olimpico deve avere e non può avere le rotelle e deve tirare in quel modo lì, l'arco nudo deve essere fatto in quel modo lì e può avere certe regole, il lombò e perfettamente ragione e ti assicuro, e ti assicuro che, sfondi, che sfondi una porta aperta però se si liberalizzasse troppo bisogna comunque mettere dei paletti comunque bisogna mettere dei parenti no, questi paletti possono essere un po' più qua o un po' più là hanno deciso che devono essere tutti qua ma te vuoi tirare con lo stricolo un po' ma ti devi scrivere come al Ah, sì, sì. e pensa che questa è stata messa pure in discussione questa, sì, sì. ma quello è un può, può essere un argomento